Siano dati Gesù e Maria. Allora, piccoli e grandi, siamo alla quarta domenica di Pasqua, vediamo chi di voi è tanto bravo, forse i grandi qualcuno lo sa, ma tra i piccoli qualcuno sa come si chiama questa quarta domenica di Pasqua? C'è un nome un po' particolare, no? la seconda è la festa della Divina Misericordia, o la domenica in Abis. Questa come si chiama? La domenica del eh no, ci manca ancora un po' all'ascensione, ce ne mancano ancora tre di domeniche, 40 giorni dopo Pasqua però, già che ti ricordi l'ascensione, è una bella cosa questo è un po' difficile questa si chiama la domenica del buon pastore chi è il buon pastore secondo voi? Gesù. oh bravi, il buon pastore è Gesù, qui oggi ci parla vedete, di un recinto dove ci stanno delle pecore dove c'è un guardiano buono che le fa pascolare, però ogni tanto dice che c'è qualcuno che entra dentro sto recinto non dalla porta che è Gesù, ma da un'altra parte. E chi sono questi? Come li chiama la Gesù? Gesù? I la... briganti. Sapete c'erano cioè, i briganti? I briganti non erano briganti, Barabba era un brigante, sapete chi era Barabba no? quando chiesero a Gesù: Chi volete Gesù? o Barabba? Dice il Vangelo Barabba era un brigante, ma allora sapete chi sono i briganti? Eh, no. C'erano i ladroni a a Gesù, ma Barabba non era un ladrone, era un brigante, sapete cosa significa? Era un assassino. Barabba era stato messo in galera per sommossa e omicidio. I briganti, gente che ammazza. Quindi vuol dire che dentro il recinto delle pecore possono entrare ladri, quindi gente avida di soldi, e assassini, quindi gente che ammazza. Quelli che entrano dentro il recinto, questo lo dico anche i grandi, non sono gente che ammazzano i corpi, è gente che ammazza le anime anziché salvarle. Allora, vediamo un po'. Voi sapete che Gesù è il buon pastore, ma ha lasciato nella Chiesa, perché adesso Gesù, dopo l'ascensione, dove sta Gesù? Dopo l'ascensione dove sta Gesù? Dove sta adesso Gesù? è eh, bravo, stava a destra, qualcuno l'ha visto in giro? sì, adesso tra poco scende sull'altare ma scende attraverso l'eucaristia in una maniera vera ma misteriosa, no? quindi Gesù non è che ci parla personalmente, ci dà gli insegnamenti e ci conduce, no? adesso lui sta in cielo, e chi ha lasciato a fare questo? ci sono dei pastori nella chiesa? che rappresentano il buon pastore? ci sono dei pastori? secondo voi? visibili, umani, che, che, che devono rappresentare il buon pastore? Sì o no? E chi sono? Oh, eh dai, eh! I sacerdoti! I sacerdoti sono quelli nel grado più basso. Il pastore con la P maiuscola chi è? Oh, il Papa è il boss. È il, eh, sapete che Papa significa? Pastor, pastorum. Mm? Oppure pontifex pontificum. Vabbè, adesso non parliamo di queste cose, i titoli papali, no? ma il Papa è un Papa perché prima di essere Papa era era sacerdote ma più grande di un sacerdote chi c'è? oh, mi fate la brutta eh. figura è il Vescovo che sta oh! a casa viene il Vescovo qua mi, mi, mi, mi sbatta il muro se sapete chi è il Vescovo eh. io sto qui perché mi ci ha mandato il Vescovo mica sono venuto da solo qui eh. il Vescovo un giorno mi ha chiamato mi ha detto Don Leonardo tu andrai a fare il parroco a sermoneta accetti? Io ho detto, certo eccellenza e sono venuto qui perché il Vescovo è superiore in grado alla pienezza del sacerdozio allora anche i grandi eh sapete quali sono i poteri di un pastore? il pastore ha ricevuto da Gesù i suoi stessi poteri che sono poteri grandi sono tre il primo è quello di santificarvi e come fa un pastore a santificarvi? attraverso delle cose che si chiamano i sacramenti io battezzo se venite a confessarvi vi assolvo giusto? celebro la messa do l'olio santo ai malati celebro i matrimoni i funerali ok? ok quando io faccio queste cose così che abbiamo su, funzionano sempre cioè se io fossi un sacerdote non tanto bravo no? e battezzo secondo voi quel ragazzino viene battezzato bene lo stesso oppure non tanto bene se io non sono un bravo sacerdote? Voi dite non tanto bene. Siete tutti d'accordo? Viene battezzato bene, anche se io non, so, non fossi tanto bravo. Perché immaginate che se tutti ti a pensare ma ha battezzato un sacerdote che potrebbe essere non tanto bravo, ora sarà valido o non sarà valido sto battesimo? Beh, immaginate pure, sono andato a confessarmi e se il sacerdote il giorno prima ha fatto più peccati di me mi avrà assolto oppure no. Allora, questo è un errore, bambini. Allora, il potere sacramentale funziona sempre, ok? Buon pastore o cattivo pastore? Sant'Agostino diceva, se Pietro battezza, è Cristo che battezza. Se Paolo battezza, è Cristo che battezza. Se Giuda battezza, è Cristo che battezza. E se Giuda celebra la messa, il corpo di Cristo scende sull'altare, il sacrificio viene rinnovato e voi fate la comunione, ok? Quindi il fatto che non sia un buon pastore non tocca questo che è il potere principale dei sacerdoti, che è il potere di santificare ora però ce ne stanno altri due e qui questi non funzionano in automatico ed è per questo che Gesù ammonisce perché qui possono arrivare i ladri e gli assassini eh eh. allora cosa fanno le autorità ecclesiastiche? hanno altri due poteri da Gesù perché Gesù è anche l'autorità suprema è il capo, giusto? quindi hanno il potere di governare e volgarmente si dice de comandare eh. e se viene in cattivo parroco qui e comincia a... <ride> immaginiamo viene uno che mette sotto sopra tutta la cattedrale comincia a fare delle cose orribili senza autorizzazione io sono il parroco e vi lascia una cattedrale che fa venire volta a stomaco Potrebbe, io comando so, qua e che, che, guardate che, che, che non potete fermarlo adesso stanno le leggi se uno chiama la sovrintendenza si può fare ma purtroppo se, se fa delle cose sconsiderate non si può fermare perché c'è l'autorità questo vale per tutti ora, capite no? se non fosse un buon pastore l'autorità che esercita potrebbe essere mh, fare delle scelte non troppe. è possibile questo? può accadere questo? sì o no? sì o no? Eh, secondo me sì eh. secondo me sì e poi c'è un'altra cosa che fanno i pastori hanno il mandato di annunciare il Vangelo cioè di insegnare domande le prediche che voi sentite sono tutte uguali sì o no? Risponde, oh, dire la verità, eh, non, non, non, non, non c'è stato il processo, non è che c'è stata la condanna, sono tutti uguali, uno dire la verità. Ma, dipende dal Vangelo, ma dipende forse anche da chi la fa la predica, dal contenuto, no? Quindi, giusto? E come mai le prediche, sì, ma quello è prete, come mai la predica di quel prete non è bella come quella dell'altro prete? È prete? Giusto? Quindi l'esperienza ce lo insegna, no? Se non è uguale, che significa? Significa che la qualità della predica dipende dal sacerdote. Nell'omelia precedente, che, che, che tra poco sarà online, io ho letto esattamente un'enciclica di Pio XI, dove lui diceva: State attenti che su questo argomento, questo è quello che insegna la Chiesa. Se voi doveste sentire un prete che si impazzisce e vi dice il contrario, non dovete seguirlo, per nessun motivo. Perché se un prete si impazzisce, d'accordo, per esempio vi dice se non venite a messa la domenica, non vi preoccupate che, vostro, che il nostro Signore vi, vi capisce, c'è problema. State tranquilli, decidete voi. E poi torno la domenica dopo e faccio la comunione, ma certo, tanto il Signore vi capisce, vi preoccupate. Se voi ascoltate questi insegnamenti, sapete che succede? Sapete che succede? Che uccidete la vostra anima. E chi ha dato questi insegnamenti, capite perché lo chiamo un brigante? È un assassino, anche se sembra buono, dice, oh, che bravo sto prete, oh, ma ha detto che se non vado la domenica a messa non succede niente, Ale che bello oh, così, quando me va ci vado e quando non me va non ci vado, l'altro pianeta non succede niente, guardate che purtroppo a quello che mi raccontano, eh, poi non lo so se è vero, ma a me mi ho contattato tanta gente, pare che qualcuno che dice queste cose ci sta in giro. Allora se incontro un pastore che io sento che dice una cosa, dice ma sta cosa mi sembra un po' strana, ma a me non mi sembra che questo è quello comparato a catechismo o quello che ha sempre assegnato la Chiesa, ma vi è mai successo di sentire qualcosa del genere? Mai in tutta la vita? Oh, qua a sermone siete stati fortunati, beati voi, eh, faccio conoscere tutti quelli che mi contattano, mi raccontano da tutti i colori. Allora se succedesse una cosa di questo genere, purtroppo può succedere. Bisogna fare attenzione. Gesù dice, attenzione, le mie pecore non li hanno seguiti. Leggete il Vangelo di oggi. Li hanno riconosciuti e hanno detto, no, io ti rispetto se tu sei un prete o un vescovo e ti venero, però in questa cosa che mi dici non ti posso ascoltare. Io ti rispetto se sei un sacerdote e un vescovo, ma questa scelta di governo che tu hai fatto non mi sembra tanto opportuna, d'accordo? Lo posso dire, poi ti rispetto allo stesso quindi dobbiamo capire queste cose quindi Gesù vuole che noi abbiamo una grande venerazione per tutti i pastori in quanto tali, perché i poteri che il Signore gli ha dato sono grandi, però ricordate sempre uno funziona sempre e a prescindere quindi state tranquilli che i sacramenti funzionano sugli altri funzionano a seconda di come è se il sacerdote sta entrando nel recinto per la porta, che significa che cerca di ascoltare Gesù, cerca di imitarlo, cerca di averlo a modello dei suoi insegnamenti, si forma, si prepara, ma se svicola hai visto chi è il ladro? È eh, quello Che cosa gli piace ai ladri? I soldi. Purtroppo nel corso della storia, spero che qui non sia mai successo, ci sono stati pastori a cui piacevano i soldi c'è un peccato grave per i sacerdoti che si chiama la simonia che è la vendita dei sacramenti un peccato non mortale di più farsi pagare per amministrare i sacramenti le cose sacre non si pagano per nessun motivo non paga più. Eh... Eh... Eh... sono successe nel corso della storia queste cose no? questi sono i ladri poi ci sono i briganti, gli assassini quindi i ladri sono quelli che usano della loro autorità, non per il bene, ma perché vogliono arricchirsi eh, purtroppo è successo sono cose tristi, speriamo che non succedano mai ma possono succedere e ci sono quelli che anziché dare gli insegnamenti di Gesù danno gli insegnamenti propri e quindi anziché concorrere alla salvezza delle anime le portano all'inferno io queste cose le devo dire e dobbiamo stare attenti non dobbiamo pensare ma siccome l'ha fatto il prete o l'ha detto il prete, questo è... No, ve lo dico io che succede, se, se lo faccio io dovete venirmi a dire Don Leonardo quella cosa che hai detto nella predica è il contrario di quello che sta scritto nel catechismo, io vi sfido a trovarne una, eh, soltanto, eh. però se dovesse succedere dovete farlo e se faccio qualche cosa che non va bene da un punto di vista di governo della comunità o di amministrazione della parrocchia, poi tranquillamente viene a dire Don Leonardo, io non sono d'accordo, ti rispetto come parroco e come sacerdote, però non sono d'accordo. Perché potrebbe succedere che uno si sbaglia. Se si sbaglia in buona fede, non c'è problema. Il problema è quando uno sta... Ok? Quindi preghiamo sempre, amici cari, perché il Signore ci doni buoni pastori, perché se... Non vi, non, non vi stupite di queste cose. Io concludo. Vi faccio una domanda. Vi faccio una domanda. I medici, sono tutti uguali? No. Se vi viene io non voglio, non fate gesti apotropaici speriamo che non venga nessuno no? ma se vi viene un tumore io vi dico, senti, vai dal primo che trovi va bene? generalmente uno si informa dice, chi è un oncologo bravo? eh per esempio quando uno sceglie il confessore o il padre spirituale non è bene che vada dal, dal primo che capita perché potrebbe non essere una persona brava nel, nel fare la direzione spirituale, perché quello non dipende dal fatto che è prete, dipende da come si è formato, dipende se è una persona che tende alla santità e quindi vuole guidare la santità, quindi non si va dal primo che uno trova, giusto? Gli avvocati, i miei ex colleghi, sono tutti uguali? Ci stanno quelli bravi e ci stanno quelli meno bravi. I vostri professori e maestri, sono tutti uguali? Sì. C'è qualcuno che è più bravo e meno bravo? O sono tutti uguali? Eh? oh vedi che bravo che è Gabriele Gabriele dice che sono tutti quanti ma c'è qualcuno che io ho avuto dei, dei, dei, dei professori dei maestri in che erano bravissimi c'erano proprio il dono dell'insegnamento altri un po' meno d'accordo? quindi non è da preoccuparsi l'unica cosa che ricordiamo è che i sacerdoti rimangono sempre sacerdoti quando, quando compiono le funzioni sacramentali perché in quelle circostanze non sono loro ad agire ma è Gesù che agisce in loro quando io vi assolvo non dico Gesù ti assolve, cosa dico? Dico io ti assolvo ma secondo voi lo assolve Don Leonardo? Perché dico io? Perché in quel momento è Gesù che parla attraverso di me, eh? anche se voi non lo vedete perché tra poco dico questo è il mio corpo mica penserete che mangiate il corpo di, di Don Leonardo no? non lo fate la comunione cioè, <ride> ma dico questo è il mio corpo perché è Gesù che parla in me Dico, io ti battezzo, io non ho potere di, di, di rimettere nessun peccato originale, perché è Gesù che parla in me, eccetera, eccetera. no? Però sulle altre cose, vigilanza, perché quelle cose dipendono da come un sacerdote passa attraverso Cristo. E se è passato bene, sarà un grande pastore, se lo seguite andare tutti in paradiso. E se è passato male, tocca stare attenti, perché un cieco che guida un altro cieco, diceva Pio XI, sapete che succede? che vanno tutti e due dentro al fosso. <ride> Quando Padre Pio gli veniva a raccontare che qualche sacerdote gli aveva detto qualche cosa stramba, gli diceva, vada a lui e digli due cose, che tu vai all'inferno e lui va all'inferno prima di te, per quello che ti ha detto. Poi salutamelo, eh. così si preparava per pellegrinaggio della settimana prossima. Siamo lodati Gesù e Maria.